La vita non accade a te, ma accade per te. A volte penso che sia l'unica cosa che sia davvero importante, sai. È solo far sapere all'altro che siamo qui. Ricordarci l'un l'altro che siamo parte di. Di un sé più grande. Voi siete l'avanguardia della conoscenza e della coscienza. Una nuova onda in un vasto oceano di possibilità. Dall'altra parte di quella porta c'è un mondo affamato di nuove idee, nuove. Leadership. Sono stato là fuori per 30 anni. È difficile là fuori. Ma va bene così. La paura sarà un protagonista della vostra vita. Ma sei tu a decidere quanto puoi passare tutta la vita immaginando fantasmi e preoccupandosi del percorso verso il futuro. Ma tutto quello che ci sarà sarà sempre quello che accade nel qui e ora. E le decisioni che prendiamo in questo momento si basano sull'amore o sulla paura. Molti di noi scelgono il proprio percorso per paura mascherata da praticità. Quello che vogliamo veramente ci sembra impossibile da raggiungere e ridicolo da aspettarsi, così non osiamo mai chiedere all'universo. Sto dicendo che sono la prova che si può chiedere all'universo. Sai, si può fallire in ciò che non si vuole, quindi tanto vale correre il rischio di fare ciò che si ama. Ho visto l'effetto dell'amore di mio padre e dell'umorismo di mio padre. E come modificava il mondo intorno a me e ho pensato che è qualcosa da fare. Che valeva la pena dedicarci il mio tempo. Una sera a Los Angeles ho capito lo scopo della mia vita. Mi domandai. Come servirai il mondo? Gli altri hanno bisogno di ciò che il vostro talento può fornire, questo è tutto. Ciò che dovete capire. L'effetto che avete sugli altri è la moneta più preziosa che ci sia, non lasciate che nulla si frapponga alla luce che brilla attraverso questa forma fisica. Rischiate di essere visti in tutto il vostro splendore. Ho spesso detto che vorrei che le persone potessero realizzare tutti i loro sogni, la ricchezza e la fama. In modo che potessero vedere che non è dove troverete il vostro senso di completamento. La mia anima non è contenuta nei limiti del mio corpo. Il mio corpo è contenuto nell'illimitatezza della mia anima, un campo unificato di nulla che danza. Per nessuna ragione in particolare, se non forse per confortare e divertirsi. L'immaginazione produce sempre scenari sia buoni che cattivi. E l'ego cerca di tenervi intrappolati nel multiplex della mente. I nostri occhi non sono spettatori, sono anche proiettori che stanno eseguendo una seconda storia sopra l'immagine che vediamo davanti a noi tutto il tempo. Sempre la paura sta scrivendo la sceneggiatura e il titolo di lavorazione e non sarò mai abbastanza. Non importa cosa guadagnerai, l'ego non te lo permette e non ti lascia. Riposare vi dirà che non potete fermarvi finché non avrai lasciato un segno indelebile sulla terra finché non avrete raggiunto l'immortalità rilassatevi e sognate una bella vita si tratta solo di lasciare che l'universo di far sapere all'universo ciò che si vuole e di lavorare per ottenerlo lasciando andare il modo in cui si realizza il vostro compito non è quello di capire come accadrà per voi ma aprire la porta nella vostra testa e quando la porta si apre nella vita reale. Attraversatela e basta e non preoccuparti se perdi il treno. Perché ci sono sempre porte che si aprono, continuano ad aprirsi per fede. Non per la religione, ma la fede, non la speranza, ma la fede, non credo nella speranza. La speranza è un mendicante, la speranza cammina attraverso il fuoco. Ma la fede lo supera. Siete pronti e capaci di fare cose belle, cose belle in questo mondo. È la nostra intenzione, la nostra intenzione è tutto. Nulla accade su questo pianeta senza di essa, non è mai stata realizzata una sola cosa senza intenzione. Ero un bambino e mi sedevo lì e cercavo di capire cosa significasse. Tutto questo, perché siamo qui, cos'è questo mondo? E un giorno lessi qualcosa di Buddha che ha detto che tutta la spiritualità è di alleviare la sofferenza. Ci sono generazioni che stanno crescendo con valori sbagliati. Che stanno imparando a mentire, che mentire va bene, che credono che vada bene. Odiare. Bisogna tornare al punto in cui tutti capiamo che non siamo solo un voto non è che ciò che sei va bene oltre le etichette. Cosa stiamo facendo? Perché stiamo costruendo? Queste impalcature astratte? Su chi siamo, sai, sono un canadese americano e sono questo e quello. E sono cattolico e sono quello e questo. È tutta roba astratta e quando si scende in profondità non c'è più un tu. Ed un io. Io ci tengo molto a questo perché siamo tutti una cosa sola. La libertà sta nel fatto che c'è un solo tu e comprende il tavolo e il computer e l'oceano e gli alberi. Prova a respirare senza di loro, lo sai non puoi. Ero nel mio studio a dipingere a New York, una volta ho fatto una passeggiata, ho trovato questo meraviglioso piccolo parco dove questi ragazzi stavano giocando a calcio, guardate questi ragazzi che giocano a calcio, guardavo questo. Ragazzo che rincorre la palla e ho pensato, ecco, sono stato conquistato da quel ragazzo, quel ragazzo che era così impegnato nel prendere la palla. Tutti gli sport funzionano sai? Tutta l'arte funziona allo stesso livello. E questo è presenza, Meissner, uno dei principi della sua tecnica. Tecnica è che se si è realmente interessati a ciò che si sta facendo, sarete interessanti da guardare ed è per questo che osserviamo i bambini, perché scoprono le cose per la prima volta e ne sono coinvolti. Nessuno riesce a superare questa vita. È troppo impegnativa e ci sono troppe cose che ci arrivano addosso e non abbiamo la larghezza di banda per gestirle. Dobbiamo trovare il modo di evadere, dobbiamo spegnere i gadget, dobbiamo trovare momenti nella natura. La meditazione è di grande aiuto, se qualcosa non funziona, penso sempre che questo è il modo in cui doveva essere, questo è il modo in cui doveva accadere. Perché c'è qualcosa di più grande di noi. Credo nel potere di manifestazione di questo tipo di cose. Ma non credo che nessuna di queste cose importa realmente, e questo lo sapete. L'importanza è per me un costrutto umano. Nato da un bisogno, lo stesso bisogno di avere. Sai, divinità e cose del genere, io credo in un'energia di Dio. Tutto è divino, è stata una parte dell'evoluzione dell'ego. Quello di passare la prima metà della vita ad acquisire e aggiungere, pensando di poter aggiungere cose a se stessi e... sembra fantastico quando hai una bella macchina e hai dei bei vestiti e hai fatto qualcosa che la gente ammira. Ma non può mai appagarti, non puoi mai essere felice, sai cosa intendo. Non è da qui che viene la felicità. La sensazione di completezza è una sensazione diversa, una sensazione diversa dalla cattiveria. La verità è che io non esisto, sono tutti i personaggi che ho interpretato. Ho interpretato l'uomo che era libero da preoccupazioni, in modo che le persone che mi guardavano fossero libere da preoccupazioni. Non sto cercando di dire alle persone come vivere le loro vite. Mi sto solo divertendo cercando di trasmettere sensazioni al pubblico e cercando di far sentire alle persone un sentimento superiore.